tutti benvenuti in questo nuovo video sono Bruno Magno allora ehm, oggi con studio con YouTube andiamo a vedere l'Europa mi raccomando iscrivetevi al mio canale YouTube mi raccomando iscrivetevi al mio canale YouTube vi aspetto e così potete vedere tutti i bellissimi video che facciamo e oggi siamo con Sarnica Gamer, sempre se risponde ci sei? pronto? Ciao, ciao ciao ciao benissimo ci sta e allora oggi parliamo dell'Europa e non sono caduta dalle scale Sono ancora vivo. <ride> non è caduta dalle scale dice eh, Allora Oggi parliamo dell'Europa Allora cos'è l'Europa? L'Europa è un continente Lo sanno tutti certo Lo sanno proprio tutti Che l'Europa è un continente Però non tutti c'è, cioè, però Perché è un continente? Come possiamo non vedere che è allora, come possiamo vedere nella cartina, l'Europa è attaccata all'Asia. Mm, perché è attaccata all'Asia? Non mi chiedete il perché. Però è attaccata all'Asia. Così hanno deciso quando, quando, è creata, quando è stato creato il mondo. Allora. Beh, però. Visto che è attaccata all'Asia, si parla di Euro Asia. Però se si parla di Euroasia, l'Europa, questa parte che vedete qua, è un continente tutta sé. Viene considerato un continente per sé per vari motivi storici e culturali, ovvero perché um, per motivi storici um, e culturali, perché ovviamente per esempio in Italia uh, ci, sta, ci sono stati gli antichi romani, eh, ma non si è mai parlato di antichi romani in, in Asia, quindi c'è pure di una fiorenza culturale, No, una effettivamente storica. In Italia, sì, vabbè, sì. Adesso si, si guarda nei manga, ci sono i manga. Però, cioè, da, da, questo, disegno, da questo decennio che ci sono i manga, giusto? Che manga anime, giusto? Sonic as Gamer. Esatto. Ma prima, cioè, i Tempi dei Romani, non ci stava... Dimmi un personaggio degli anime che io non li conosco. Vabbè, non ci stavano Felo l'ormone ai tempi dell'ormani, ci stavano. Eh. Uh, ci stava Asenizio, Obilitz, che. Sì, vabbè, gli stavano a non è vero perché buona Serenizia Obilis sono sì, nati in questo decennio. Vabbè, raga, a parte gli scherzi, l'Europa è il continente tutto a sé. E per motivi storici e culturali dal punto di vista geografico come ho detto prima l'Europa non è proprio un continente perché è attaccata all'Asia attacca, e l'Asia è attaccata No. e l'Europa è una vasta penisola perché è attaccata alla terra come l'Italia ma è anche attaccata al mare è ciò, è, è, secondo gli storici ci sono dei confini nell'Italia che possiamo anche vedermi nella cartina il confine dell'Italia è Diciamo, no, dell'Europa, scusate più diciamo, evidente. La maggior parte sono naturali, cioè i monti urali, questi qua che vedete a destra della figura e, e poi ci sono i, um, i monti, e poi diciamo, ci sono i, i vari oceani e tutto il resto che ci gira intorno. E troppi messaggi, quando si dice questi rumeni, sono i messaggi del mio telefono allora ci sono tantissimi stati in questo piccolo ma in questo piccolo uh, in questo piccolo stato che vedete in questo in questa foto si vede proprio bene perché si vede proprio tutti gli stati uh, diciamo quelli più diciamo, industrializzati sono in italia e in francia spagna invece poi le luci vanno a Ehm e, e um, vuoi aggiungere qualcosa sony sinceramente stai andando bene te. Grazie. Eh, perché ho aperto il mio sito di internet? Non lo so. Allora, andiamo a vedere però. Quanta gente ci vive in Europa. Vediamo un pochino i numeri, come amo dire. perché ho aperto Google oh, Art Studio, io non lo so. Mi aprono, mi compaiono pagine strane su internet, non so perché, non mi sta naccherando, giusto? Allora ehm allora, diamo un pochino i numeri, qui lo studio con YouTube, eh, è un po' il nostro lavoro, fare insegnare e, e imparare, eh, ci divertiamo sempre. Allora, ehm, lo Stato più grande di tutta Europa è la Russia, eh, la Russia, come vediamo, oddio, come vediamo in figura, è quella più grande. Eh, è quella più grande di tutte, la Russia e adesso andiamo proprio a vedere eh, diciamo, nel, con, con l'animazione la Russia è quella più grande di tutte e è gigante proprio adesso ve lo faccio vedere, ve lo dimostro perché ve lo mostro e ve lo dimostro la Russia è il continente più grande di, di tutte e eh, ci sono pure altri stati che sono grandi. Tostala la Russia? Andiamo a trovare. La, Tosta. la Russia? Russia, Russia, Russia. Oddio, non trovo la Russia, Russia. Ovviamente il mondo non gira così, però va bene. Cerchiamo la Russia. Russia. Russia. Ecco qua la Russia. Vai alla Russia. La Russia è lo stato più importante, eh, più grande di tutti. Eccolo qua. Lo vediamo, ecco questa qua è un plurosess, sta qua eh, solo che è girata al contrario. Questo mondo è girato al contrario perché, ok, aspetta, ecco lo so, lo, devo lo, No, è girato al contrario. Ok, adesso dovrebbe essere. No, adesso è storto. Ecco qua. Aspettate un secondo. Ok, adesso è dritto adesso è dritto, vedete, questa qua è tutta l'Europa ehm, il continente più grande di tutte è la Russia che vediamo tutta qua in figura lo vedete il mio puntatore, giusto? sì ehm, quello tutto più grande è la Russia di tutte poi però ci sono anche stati più grandi nell'Europa occidentale sono Germania, eh, Francia Uh, Spagna, e Italia, l'Italia questa qua la conosciamo bene tutti, credo che la conosciamo bene tutti, questa qua è la nostra amata Italia, vedete ci fuori scritto um, L'Italia, oddio, rimpicciolisciti poi, um, poi abbiamo stati di piccole dimensioni, sono 32 e poi ci sono stati di dimensioni molto molto piccoli che sono che sono sei quelli più piccoli per farvi un esempio la città del Vaticano in Italia eh, no, ho sbagliato, zittate zittate zittate zittate eh, tra cui in Italia ok, andiamo a trovare dove sta l'Europa, eccola qua, questa è l'Europa eh, il mondo è un pochino storto e quindi questi qua sono un pochino tutti gli stati dell'Europa poi sono i cattivi me aggiungere qualcos'altro allora come si diventa un cittadino molte persone chiedono queste robe vabbè il modo più comune acquisire la cittadinanza di uno stato e avere uno oppure entrambi i genitori che sono cittadini di quello stato. Brava. Vabbè, quando un bambino nasce da genitori stranieri, cioè che si trovano in quel paese ma non sono cittadini, in alcuni paesi come ad esempio gli Stati Uniti si applica lo soli, il latino diritto del suolo in base al quale chi nasce entro i confini del paese diventa auto automaticamente cittadino senza brava la cittadinanza dei genitori Grazie. ehm, allora, ehm... Allora, allora poi quindi abbiamo scoperto che eh, siamo arrivati al popolo cos'è uno stato come si diventa stato e quelli che stanno in uno stato si chiama popolazione. Eh, in Italia la popolazione è all'incirca 60, eh, sì, sono 60 milioni di popolazioni in Italia. Eh, il territorio e i confini: ogni, ogni, ogni stato ha i suoi confini, eh, e i confini possono essere artificiali, come per esempio strumenti del territorio, oppure definiti da geologi. Eh, oppure naturali, qualche fiume, qualche grande montagna tipo per esempio le Alpi segnano il, il confine fra l'Italia, fra, la Francia e tutti gli altri stati confinanti eh, oppure, linee, geomet ehm, oppure ehm, linee geometriche tracciate a seconda eh, di, di vicende storiche importanti tipo guerre, mi mi migrazioni eh, trattati, viaggi importanti o roba del genere Adesso andiamo a scoprire insieme a oh, Sonic sì. Gamer e Romagno Cosa eh, significa popolo e popolazione? Dove fare tu Sony? Eh sì Allora, il popolo è l'insieme degli individui con diritti e doveri verso lo Stato sia i diritti, come la possibilità di votare, sia i doveri, come l'obbligo di pagare le tasse, e derivano dal possesso della cittadinanza. La popolazione, invece, comprende anche chi è privo della cittadinanza, ma vive tuttavia all'interno del territorio dello Stato, ovvero i residenti con permesso di soggiorno, studenti stranieri e immigrati regolari allora poi ehm, invece la differenza fra eh, da popolo a popolazione la popolazione ce l'ha spiegato sono i quad gamer cioè tutte le persone che vivono all'interno di uno stato invece io Bruno Magno vi spiego eh, la differenza eh, cos'è un popolo il popolo non va confuso nemmeno con la nazione ehm, con il popolo c'è cioè una perché il popolo sarebbe una comunità che condivide lingua, cultura e tradizione. Cioè possiamo dire che io e Sonica the Gamer siamo entrambi italiani, perché come lingua parliamo entrambi italiano, la lingua in cui vi sto con cui ehm, eh, vi sto parlando adesso. La cultura perché entrambi studiamo geografia, entrambi diciamo, abbiamo la pizza, abbiamo una stessa cultura e le tradizioni, abbiamo la stessa tradizione, c'è cioè per esempio la tradizione di fare l'albero a Natale che non tutti hanno oppure la tradizione del presepe oppure tutte le tradizioni varie, c'è cioè per esempio alla cioè al, mio pa al paese di mia madre eh, tutte le persone che vivono ehm, ehm, nel paese di mia madre c'è l'usanza che alla befana eh, si lasciano legna grande perché la notte vengono i... i, i vengono le persone, i familiari dei defunti e io, no cioè io quest'anno il 6 la tradizione di rimanere svegli e di aspettare Babbo Natale eh, no, no, quella non no, è una tradizione quella non no, è una cosa che fate voi che, fa che fate voi ignoranti <ride> scherzando ovviamente e... ma ogni bambino avrà cercato di aspettare Babbo Natale ma allora io me ne sono fregato perché io me ne frego sempre 24 ore 24 dice <ride> vabbè non distaghiamo troppo come voi commentate sotto nei commenti mi raccomando che vi vogliamo sentire diciamo ci fa piacere sentirvi gabriele carica batterie e chiamo il mio amico diciamo, chiamo il mio fratello che mi darà i carica batterie eh, se me lo porta commentate sotto mi raccomando su sulle, vostre sulle vostre tradizioni e commentate sotto sulle vostre tradizioni Che fate Mi raccomando Vi aspetto i vostri commenti eh, E se in quale stato vivete in Italia, Francia Vabbè eh, Italia Ovviamente tutti in Italia vivono eh, Ma uno stato anche Può fare leggi E ogni stato ha un potere di governare sul territorio Di fare leggi E di imporre il loro rispetto Ov eh, questo vedere si chiama sovranità ehm, e permette allo stato di essere autonomo dagli altri anche se eh, certe volte eh, le leggi sono un pochino uguali in tutti gli stati come per esempio il green pass che uguale in tutti gli stati eh, la legge più importante della costituzione eh, sui quali si, bici, sui quale si eh, basa i principi sui quali si eh, sui quali si basa eh, sui quali si basa lo Stato, i diritti e i doveri dei cittadini, di chi vi risiede. Uh, un, un articolo della Costituzione che c'è in mente adesso è l'articolo 32, che dice che ognuno è libero di, di parlare e di manifestare. l'hanno allora, messo in testa tutti i Novazza che ci stanno in questo momento. Salutiamo tutti i Novazza. Ciao ciao. <ride> ciao. Allora, uh, lo Stato può assumere varie forme la forma di stato di solito che è quella più diffusa è quella democratica e autoritaria uno stato democratico tipo l'Italia tipo l'Italia gode la possibilità che ehm, la, l, l, l, il potere è nelle mani del popolo popolo inteso come politici e tutti gli abitanti e, e ehm, Tutte le persone hanno diritto di libertà, di parlare, di pensiero, di, eh, di voto, ovviamente nel rispetto degli altri. Mm -hmm -hmm. E poi c'è qualche furbacchione. E vabbè, poi invece ci può essere uno stato autoritario che invece eh, tutti gli altri diritti politici del popolo vengono cancellati. Mi fanno esempio la Cina, però se non mi bannate per favore perché ho detto questa cosa. Ma c'è scritto sul libro di geografia e non ci posso fare niente Non mi bannate per favore non mi bannate Non mi bannate grazie E allora abbiamo finito qui giusto? Vuoi aggiungere qualcosa? Oddio oh, mi ha il segnale Vuoi aggiungere qualcosa su un gat Gamer? No Vabbè Ci vediamo al prossimo video Ciao ciao raga Ciao